buonasera a tutti in questo video ennesimo video parlerò di QGIS e in particolare vedremo come disegnare quello che vediamo in figura che rappresenta questa linea rappresenta la sezione aurea questa figura questa sezione aurea eh, se vi interessa vi lascerò alcuni link in info box andate a vedere, a leggere, a studiare che cos'è e cosa rappresenta. In pratica è una sezione aurea, questa figura si trova molto spesso in natura. Per disegnare questa sezione aurea utilizzerò, disegnerò dei poligoni, come avete questi poligoni più grandi, poi questi più piccoli e così via, questi poligoni li disegnerò utilizzando la successione di Fibonacci. Ovvero, disegnerò questi quadrati, i cui lati, questo è 1 un, per 1 i cui lati rappresentano appunto la successione di Fibonacci. La successione di Fibonacci che cos'è? Non è altro che quella successione dove un qualsiasi numero, per esempio 3, è pari alla somma dei precedenti due numeri. Quindi 3 non è altro che 2 più 1, non so. Il successivo, 20, il successivo, un altro è 21, 21 è la somma dei precedenti due, quindi è è 13 è 8, quindi 8 a 13 fa 21, ok? 13 e 21 fa 34, 34 e 21 fa 55, questa è la successione di Fibonacci. Bene, ora vedremo in un nuovo progetto naturalmente come disegnare sia questi quadrati, sia la sezione Aurea, utilizzando gli strumenti standard di QGIS non, non utilizzerò plugin particolari e lo faremo tutto partendo da zero bene, faccio chiudo e iniziamo a realizzare il progetto allora, nuovo progetto allora, quello che dobbiamo fare innanzitutto è quello di eh, creare invece di creare direttamente i poligoni, e io creerò delle linee che rappresentano sempre un quadrato, però eh, come linea e non come poligono. Perché faccio questo? Per farvi vedere le potenzialità de, del, della digitalizzazione avanzata di QGIS. Quindi vado qua e scrivo linea per adesso. Questo è il grande un vettore linea. Linea. Per adesso utilizzo un sistema proiettato, il 3004, ok ed ok. Fatto ciò, vado su proprietà della linea e vado a creare, vado a impostare una griglia. Questa qua ci permette di impostare una griglia per fare lo snap, così vediamo lo snap realmente dove va a pescare il nodo. Questo è tipico dei sistemi card, quindi metto un metro, voglio un punto, uno snap ogni metro. Fatto ciò, poi vado in editing, vedete, compare i punti. Ok, Altra cosa che dobbiamo fare, in questo progetto vado a spegnere la, mh, il sistema di riferimenti, qua eh, attivo nessuna proiezione, in modo tale da lavorare su, diciamo così, su un piano cartesiano vero e proprio. Quindi applica e ok. Bene, vado qua su linea e vado a disegnare il primo rettangolo, il primo quadrato. Ricordate che il primo, i, i primi numeri i, della serie di Fibonacci è 1, 1, 2, 3, 5, quindi devo, devo disegnare i primi due eh, retta, quadrati di 1 metro per 1 metro di lato. Quindi attivo lo snap qua me ne vado in metri, qua metto un metro e inizio a disegnare, basta che mi avvicino a questo punto, non, non mi interessa la precisione perché si va ad attaccare in automatico, vedete qua anche se sembra diverso, non è così, va a prendere direttamente il punto, ok? questa è la bellezza di questo strumento, vedete qua mi avvicino così, così e così vedete, lui in automatico ha preso i punti perfetti vado qua, disegno il secondo eh, scusatemi che stavo facendo? stavo disegnando la linea ok, quindi da qua, vado qua disegnato il secondo, quindi 1, 1 poi devo disegnare il ehm, eh, questo è 1, 1 devo fare il 2, quindi vado da qua a qua e deve essere 2 qua sotto 2 e 2 e questo è il 2 poi, quindi 1, 1, 2 ora abbiamo il eh, il 3 Quindi, vado qua, 1, qua, qua, e qua, e questo qua è il 3. Poi sopra faccio il 5, quindi da qua. Guarda, da qua in poi già dovrei contare 5 e eh, 5 elementi qua. Oppure potrei fare, pigiola D, eh, D, vedete qua, si attiva qua, guardate qua e sono qua, pigio la D, si attiva e scrivo 5, ok? E si blocca. Quindi posso disegnare solamente intorno a questo 5. Mi metto verticale e pigio. Stessa cosa da questa qua, da, da in senso orizzontale. Pigio D, digito 5 e faccio invio, ok? E poi chiudo qua sotto. E ho disegnato, quindi 1, 1, 2, 3, 5. ora da questa parte faccio l'8, quindi da qua digito qua e clicco su questo punto, digito la D e scrivo 8 invio e automatico mi ha creato 8 8, da qua digito D, 8 invio e sono qua e poi chiudo e quindi siamo 1 1 2 3 5 8, ora qua sotto facciamo queste 5 più 8 fa 13, quindi da qua qua sotto D13, quindi sono qua, da qua di nuovo D13, infio, ok? E poi da qua chiudo qua, e questo è il 13. Dopo il 13, 13 e 8, fa 21, quindi da questa parte disegno il 21, D21, sono qua, poi salgo D21, digitato male eh, cosa che ho digitato forse è digitato D21. ho digitato d 21 avevo scritto male sono qua e poi chiudo qua qui okay, siamo a 21 ora dobbiamo fare 21 più 13 questo è il 21 questo è il 13 quindi fa 34 quindi da qua digito quindi sono qua, piccio la D, la D devo fare mh, 34. 34 invio, sono qua sopra. Poi di nuovo qua, digito D34, invio, sono qua e poi chiudo. E poi chiudo qua. E siamo a 34. L'ultimo facciamo. 34 più 21 fa 55. Quindi mi metto qua. Qua, mi sposto faccio d55 invio quindi sono qua qua d55 invio sono qua sotto eh, e poi chiudo ed ecco fatto ho disegnato salvo attualmente chiudo ho disegnato i poligoni in questo caso sono dei quadrati i cui lati rappresentano la successione di fibonacci ok, ora questi qua li posso tranquillamente trasformare in, in, eh, in, eh, in eh, poligoni quindi CTRL K, entro qua dentro, scrivo A, spazio e scrivo A linea, e la linea poligoni infio, si apre questo il processing linea questo qua a poligone ok esegui ecco qua e in pochissimi secondi ho trasformato tutto in poligoni quindi la linea non mi serve più per adesso spengo questo layer e ottengo poligoni vado ad aprire i poligoni vedete qua non ho scritto nulla io per adesso però ora andiamo a popolarle la prima cosa che faccio aggiungo l'id quindi scrivo id integer va bene e... Come lunghezza 9 e qua dentro doppio clic su row number ok ci siamo qua lui aggiunto come vedete qua salvo e chiudo da 1 a 11 ora devo aggiungere un altro campo eh, in modo tale da fare scrivere all'interno il numero di fibonacci come faccio in questo caso se vi ricordate eh, ogni lato del quadrato, rappresenta il numero, cioè la successione di Fibonacci. Quindi cosa significa questo? Significa che questo è lato 1-1, quindi qua dovrebbe comparire 1, 1, 2, 3, 5 e così via. Quindi praticamente l'area di questo quadrato non è lato che lato per lato, quindi faccio calcolare ora al QGIS, ma in realtà qua non mi interessa scriverlo come campo, lo vado a scrivere lo faccio calcolare direttamente come etichetta, quindi vado sull'etichetta, etichetta, qua dentro, e qua vado a fare, eh, vado a scrivere una semplice espressione, SQR, SQRT, che mi, eh, non va altro che la ridice quadrata, radice quadrata all'interno è area. radice quadrata dell'area. Dell ok, ok, come vedete, istantaneamente, QGIS calcola, calcola il relativo numero. Questo facciamo centrato. Ok, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Altra cosa, la dimensione del numero deve essere proporzionale all'area. Quindi cosa faccio? Vado sul testo, dimensione, vado qua, gli dico, utilizzo l'assistente, e qua rimetto la stessa formula di poco fa. Quindi vado su recente e utilizzo l'SQR. Ok? SQR. Poi faccio aggiorno in modo tale da prendere i valori, massimo e minimo, ed eccolo qua. E poi qua aumento un pochettino in modo tale da, da leggere i numeri. Naturalmente il primo numero 1 è piccolino, non si legge, quindi aumento se il risultato, il primo numero l'ultimo numero, in modo tale che si legga qualcosa, ok? Eccoci qua, fatto questo, ora dobbiamo disegnare la sezione aurea, la sezione aurea, aurea come si disegna? Si disegna in questo modo, per ogni quadrato dobbiamo disegnare un quarto di circonferenza, quindi qua dobbiamo tracciare un quarto di circonferenza qua poi un altro quarto qua, poi un altro quarto qua, quarto di circonferenza. Come si fa questo? Si utilizzano gli strumenti sempre di, di, di, di, di QGIS. E quindi creo un altro layer, questa volta lo chiamo sezione A, O, R, A, geometria sempre di tipo linea, eh, qua devo utilizzare sempre uno metrico, per esempio il 3004. ok, e siamo qua. Vado ad attivarlo e siamo qua. Questo non mi interessa più, questo qua, perché sono mi interessa me solamente lo snapping qua, e andare ad utilizzare questo strumento, aggiungi stringa circolare usando il raggio. Quindi sono qua, quindi mi... cosa devo fare? Voglio che l'arco sia quasi... Quindi, il primo punto lo metto qua, secondo punto lo metto qua. La terza cosa che mi chiede è il, eh, perdonatemi, eh, Perdonatemi il passaggio, devo cliccare qua, non l'avevo cliccato forse, questo qua aggiungi. quindi io vado qua, vado qua, vedete qua mi compare il raggio, e quindi qua io metto 1. invio e poi devo solamente dire da quale lato si trova, da questo lato, o da questo lato, si trova da questo lato e quindi clicco qua, invio. Vedete, mi ha creato questo quarto di circonferenza. Quindi vado qua, vado a tematizzarlo in modo tale che si veda bene, quindi, non so, vado a scegliere questo qua, aumento un po' lo spessore, ecco fatto. Chiudo, ed è il primo. Il secondo, devo ricliccare su questo, voglio che sia da qua a qua, il raggio sempre 1, invio, poi devo dire solamente da quale lato si trova, questo lato qua, invio, e siamo qua. Stessa cosa qua, da qua, eh, scusate mi dimentico sempre di, devo cliccare su questo, quindi clicco su questo, vado qua, disegno qua, e in questo caso il raggio è 2, il lato è questo, invio, riclicco qua, da qua a qua Il raggio in questo caso è 3 Il lato è questo E siamo qua Quindi riclicco qua Quindi da qua a qua Il raggio è 5 Il digito 5 Invio Il lato è questo Il testo destro Ok? Quindi riprendo questo Da qua A questo punto qua Il raggio è 8 Invio il lato è questo, dal suo destro, e siamo qua. Poi riprendo lo strumento, da qua a qua, okay? il raggio è 13, e il lato è questo. Siamo qua, ripigio qua, da questo punto a questo punto, il raggio è 21, e, e, da questa parte, siamo qua, poi ripiglio qua, da qua a qua e raggio 34, invio da questo lato qua. Tasto destro e l'ultimo, quindi da qua a qua, raggio 55, invio da questo lato. Tasto destro. Ecco qua, salvo e chiudo. Come vedete, ho ridisegnato la sezione Aurea. Il video è già superato i 15 minuti. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like. Se il canale vi serve, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, leggete le, le info su, sull'info box, qui sotto in basso. E alla prossima, ciao!